facciamo le guance le guance brasate al vino rosso con delle patate, va bene? gli ingredienti quali sono? ve lo dico subito due belle guance eccole qua e mo mi odierà l'ottima cella di taglio, perché mo andrete lì chiederete le guance, e quelli diranno ma no, guarda una pezza, ce ne sono solo due le guance andiamo avanti poi eh, porro se non già tagliato abbiamo una bella cipolla ramata, l'ho usata cipolla, ramata carota, burro patate l'arancia poi abbiamo un mix, come dicono quelli Laforti, vi un bouquet, un bouquet di erbe aromatiche io dico un mazzetto Allora qui abbiamo salvia, prezzemolo eh, rosmarino, timo il vecchio è buono all'oro, ecco qua poi, la patata sbucciata, eccola qua, pac e poi, vino rosso oh, non è il vino dentro i cartoncini tanto quello che mettiamo qua dentro lo troviamo nel piatto, adesso è buono andiamo avanti, subito, veloce. Allora, la guancia, allora questo qui dato che tanti di voi mi hanno chiesto parlare dei coltelli è un boucher, un, un coltello da carne da disosso, vedete? è bello rigido, duro, mentre quello che si usa per il pesce è più morbido, è più elastico diciamo vado a togliere questa parte qui io gliela tolgo perché a me piace, assolutamente faccio così questa è la, diciamo, è la, mm, il tessuto che avvolge questo muscolo della guancia Allora, questa carne che cosa ha di speciale, per chi l'ha mangiata? Che cosa ha? È una carne che dopo un po', ma no, dopo un po', ma dopo un po' un po' un po', io devo dire un po', cioè, dopo un bel po' che sta in cottura il collagene all'interno si scioglie Cioè presenti i muscoli, la guida vaccinara? Eh, e dopo un po' sta carne diventa della morbidezza unica però che ti dice magname tutta ok, ecco come lo pulite, bellissime. questo qui o lo fate voi con un coltello che taglia bene o se no lo fate fare dal vostro, dal il mio amico eh, macellaio, muore tanto bene, da oggi da oggi verrà benissimo allora, però dai, facciamo anche pure altri tagli di carne, no? sono sempre gli stessi, queste fettine, fettine, fettine allora, burro qua ci va il burro poi, un goccetto d'olio, di quello buono, d'amico mio Franci, Giorgio, grazie Giorgio ste guanciotte, sono troppo grosse, io le dico in qua, in due ah, guardate vale, il spettacolo, vai così qua, quando vedete a casa mia sta pentola avete capito tutto? se cucina per tanto tempo cioè, la cottura è molto lunga metto tutte le erbette e guardate poi che ci metto poi io. appena appena senza esagerare metto la scorza d'arancia Pensate qui, con questo vaso che me li trovo sopra qui a sta pentola quel burro che, che si scioglie e, si è, e profuma insieme a queste erbette alla scorza d'arancia, una cosa deliziosa sembra un dolce, sembra e cominciamo a rosolare un po' di sale metto, guardate sto usando un sale integrale marino questa può andare, piano piano, vedete? Che profumo! Una bella grattata abbondante di pepe nero Sfumo col vino Quando ho evaporato del tutto l'alcol aggiungo il setano tagliato grossolano il porro, che a me piace molto poi la cipolla, ecco due bei pezzettoni, così carota, bella così Adesso a bassa temperatura, al, proprio alla metà anzi, meno della metà, a 4. questa arriva a 9, io la metto a 4. aggiungo altro vino appena spicca il bollore chiudete così e fra quanto ci vediamo? eeeeeeeh poi ci vogliono almeno tre, tre ore però vi posso dire, poi ci vediamo insieme che è un risultato fantastico ma nel frattempo facciamo un'altra cosa allora, metto un goccino di aceto bianco entro quest'acqua in piena ebollizione vado a sbollentare le patate Le taglio a spicchi Lascio proprio all'interno un po' di anima che poi vi consentirà di poterle saltare in padella col burro e l'erba aromatica Mamma mia Sono passate tre ore sono andato pure in palestra, eccomi qua ma guardate qui, venite a vedere Mamma mia si sente il profumo proprio del buono del buono ma saranno cotte le nostre guanciotte? Che dite? Guarda un po'? Oddio, mamma mia, ragazzi! Allora, appoggio le guance qui levo tutte quante le erbette frullo tutte le, le, le verdure così che cosa faccio? Agevolo, diciamo, la densità di questa, di questa salsa perché deve essere abbastanza densa, no? Ah, sono bruciata! Mettiamo sul fuoco, di nuovo così manteniamo calda nel frattempo, qua le patate più buone del mondo Co per voi, quali sono le patate più buone del mondo? Volete saperlo? Per me quali sono? Quelle ripassate col burro, queste sono le patate che ho scottato Metto la guancia all'interno della salsa, così si scalda bene Mario, ci stiamo, eh? È pronto! La prima guancia, siamo pronti Mettiamo la guancia La mettiamo qui nel piatto Bella, due pure, buone! Sei pronto Mario? Poi, patate! Ecco qua le patate Buone! Queste sono poco buone, buone, buone questo è, questo è il pranzo della domenica, ragazzi, eh! O il sabato sera! Erbette Così, buttate così, vai! E adesso la salsa sulla guancia Mamma mia, ragazzi! Come si mangia? Ma... Mario, vai! Questa se la prendiamo noi. Vai, balla? Andiamo? Rendiamo vivace questa ricetta, dai! <ride> allora, ecco qua Adesso Dobbiamo usare il, for, la for, il, coltello, il coltello? No! Guardate, osservate, qua vicino, camera woman Forse è troppo morbida Forse è troppo morbida Eh, Vuoi assaggiamo, Aspetta, aspetta, aspetta Allora, aspetta Dimmi che ne pensi, vuoi? Voi? Ragazzi, allora, basta bastano queste fettine petto di pollo cominciamo a mangiare tagli di carne buona, mi raccomando raccomandatevi al vostro macellaio un bacione, un abbraccio da Max e da Mariuccio saluto a tutti quanti, ciao ciao saluto un po' stessa dolmetà bravo <ride> grande, un bacetto bravo che bontà, buonissima mmm eh? mmm, è un po', un po'. Mm.